Venditori, quelli là diciamo che che eh, mi brucia la fronte, sono venuti qua con tutti i loro dipendenti a creare un, un nuovo blocco strappo sì, che si è già creato. Adesso siamo, stasera itineratiamo. Stiamo raggiungendo il punto di incontro che è Palazzo Santa Lucia e quindi inizio, voglio dire, sarà una lunga notte finché il telefono avrà batteria chiaramente perché siamo, siamo online da più di un'ora per cui speriamo di riuscire a darvi notizie e informazioni fino alla fine. Ma i ragazzi stanno veramente incazzati neri. Speriamo che in mezzo a questa gente che lavora non si infiltrino anche personaggi diciamo poco raccomandabili. Noi cercheremo, bravo, hai ragione, bravo, e quindi eccoci qua. Oh, veramente è stata una cosa rapidissima, dieci minuti fa stavano tutti, stavano tutti in... Uh, piazzetta orientale a mezzo cannone, 5 minuti e sono arrivati tutti quanti qua stanno urlando libertà perché è l'unico slogan degno di libertà dobbiamo stare per la nostra libertà allora, li sta caricando la polizia, li sta caricando la, sta caricando la polizia, e, e io ve l'ho detto, no? lacrimogeni, come vedete, non è come ieri, non è come ieri perché gli ordini sono completamente diversi, gli ordini sono questi, questo, questi sono lacrimogeni, sono lacrimogeni e se bruciano gli occhi ci allontaniamo. Per questo c'è una carica violentissima della polizia anticipata da un fitto lancio di lacrimogeni. Come vedete mi stanno lacrimando gli occhi, non mi sono commosso ma mi stanno lacrimando gli occhi. E questo è quanto ragazzi, siamo praticamente siamo praticamente nel cuore ecco qua vedete dietro a questa colpina fumogena quindi niente la polizia brava di ieri la polizia brava ieri, non è di turno stasera, ci sta un'altra polizia quella là che non vuole accettare discussioni, compromessi e niente quindi, quindi eh, hanno caricato eh, senza mezzi termini l'area è completamente accerchiata i ragazzi sono chiusi noi in, in un quadrilatero ecco da lì stanno arrivando i carabinieri a me mi stanno lacrimando gli occhi in una maniera indecente allora anche finché ci da, una, da qua non si può stare, già bruciano gli occhi tantissimo già bruciano gli occhi veramente tanto bisogna <coughs> prendere la gola <coughs> prendere la gola <coughs> gli occhi <coughs> risposte se no questi queste bombe carta temo che la cosa se continua così si metterà a male andiamo dall'altro lato dico qua non si può veramente stare adesso stanno andando stanno dirigendo sul lungomare è stata veramente una cosa C'erano una cinquantina di poliziotti in azzetto antisommossa, da dietro agli scudi e hanno sparato altrettanti lacrimogeni, una cosa <coughs> veramente indegna, perché i ragazzi non stavano sì urlando, ma, ma stanno manifestando e quindi niente. caro? No, mi sono trovato vicino, non lacrimogeni. Ho gli occhi che mi, mi stanno veramente lacrimando tanto. Eccoci qua, su via Caracciolo, a, a testimoniare. Ancora una volta faccio, mi sta accadendo. Spero che non sia così, ma la vedo sicuramente da, da come è partita la polizia non vogliono dare spazio alla discussione, quindi l'ordine è, è sicuramente quello di sgomberare la strada, quindi caricheranno sicuramente, si stanno solo organizzando. Eh, io sono riuscito a vederne una cinquantina, Nicola, se ci dovessimo perdere ci vediamo vicino al motorino. Sì, sempre al motorino, Io eh. poi ti faccio un dare la chiamata. Benissimo. Eh, però se, se non si scarica il telefono, Nico, eh, allora come vedete stanno continuando. Eh, noi ci avviciniamo quanto più è possibile. I ragazzi stanno.. ai lacrimogeni della polizia stanno rispondendo con queste bombe carta Quindi Scusate, scusami un attimo. Scusami. scusami. La polizia sta continuando a lanciare lacrimogeni. L'aria è praticamente irrespirabile. L'aria è irrespirabile. riuscita a vedere nessuno, i lampeggiatori della polizia e altro che stanno arrivando dall'altro lato, l'aria è, praticamente... è completamente accerchiata, i ragazzi non si sono ancora resi conto che fra poco saranno presi, anzi saremo presi alle spalle e eh niente ragazzi eh, questo, questo è, è il De Luca che avete votato eh. La non, non dite io non l'ho votato perché va a finire alla fine l'ha giovato a dire che mi sono battuto contro questo è il De Luca che avete votato eh. questo sta facendo vedete eh, i, i, i ragazzi allora io alzo la mascherina non per la polizia ma per evitare di respirare questo gas perché queste mascherine potentissime che fermano i virus sperano che almeno gas o fermano ecco qua le risposte, le risposte che, no, che non dovrebbero assolutamente dare si sta trasformando in un'azione violenta il che non porterà assolutamente a nulla di buono però Napoli, Napoli, città ribelle, Napoli è sempre stata storicamente la città. Lui sta spostando per non far fermare le macchine. Il di, no, no, glielo volevo lanciare addosso alla polizia. Pensavo volesse spostare solo... Qua io e niente di più, francamente. Quindi la, la situazione... Cancella il video. Allora, stabiliamo, c'è la stampa nemica e c'è la stampa amica. Noi siamo quelli che stanno smerdiando quei signori che stanno buttando i bombo E sto di estro non si sa via il telefono a mano. Chiaro? Sì, stessimo con loro, stessimo volati là. Quindi torniamo a noi, perché c'è qualcuno nervoso che non ha capito che stiamo facendo realmente, stiamo raccontando la rabbia dei napoletani. questo è quello che non si, può, non si può respirare, ragazzi, l'aria è diventata, l'aria è diventata, non respirare un attimo di pausa bisogno di aria pulita mi ha preso la gola ecco qua allora come avevamo sospettato e mezzo a chi sta manifestando per i diritti al lavoro si sono infiltrati i centri sociali. Tutto qua. I coglioni che stavano lanciando praticamente materiale, pali di ferro e bombe contro la polizia sono i centri sociali. I commercianti, i lavoratori stanno qua, come potete vedere. Quindi ancora una volta si sta cercando di monopolizzare una manifestazione spontanea e che è la ghetta complicato veramente complicato veramente complicato Tensione altissima, molti ragazzi quelli là per bene stanno sugli scooter pronti eventualmente ad andarsene perché chi si eh, batte per il lavoro certamente non vuole lo scontro, vuole ragionare. Infatti la manifestazione ha preso una brutta piega per delle presenze eh, praticamente concentrate. Questo grazie a chi ha deciso di eh, fare rimpatriata in un luogo che ha un chiaro, un chiaro marchio politico. Io vi devo lasciare un attimo perché veramente gli occhi mi stanno lacrimando.